Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato al cocco, il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di riposo in freezer, gli ingredienti sono panna fresca, latte, farina di cocco, amida di mais, albume d'uovo, yogurt al cocco e zucchero semolato. Andiamo il via alla ricetta. Per prima cosa rimettiamo il vasetto di yogurt in frigo che ci servirà in seguito. Mettiamo anche l'albume d'uovo in frigo. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale il latte. La farina di cocco. Lo zucchero. l'amido di mais e la panna. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 7 minuti a 90 gradi, velocità 4. Trasferiamo il composto in un contenitore basso e largo. Adesso posizioniamo il contenitore coprendolo con pellicola trasparente o con un coperchio in congelatore per almeno 8 ore. Abbiamo ripreso il composto dal freezer, adesso lo taglieremo a pezzetti e lo metteremo all'interno del boccale. Adesso trasferiamo il composto all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Adesso, aggiungiamo lo yogurt al cocco. L'albume. E facciamo amalgamare per un minuto. A velocità 4. Il gelato al cocco è pronto, serviamolo subito, gelato al cocco, grazie e alla prossima ricetta.